Mi chiamo Maria e mi sono da poco laureata in Management and Governance. Ho scelto di iniziare il mio percorso di studi magistrale a Siena perché il suo edaneo è tra i migliori d'Italia secondo la classifica Censis della sua categoria. Tuttavia, oltre al prestigio, frequentare il corso di Management and Governance mi ha consentito di svolgere altre esperienze oltre lo studio. Infatti, durante gli anni di università, sono stata una studentessa tutor. È stata un'esperienza che mi ha consentito di far parte di un progetto di ampio respiro. Infatti ho avuto modo di essere coinvolta in questa grande organizzazione universitaria, consentendomi così di maturare diverse competenze estremamente apprezzate nel mondo del lavoro. Questa è solo una delle tante opportunità che l'Università di Siena permette di svolgere, poiché sono numerose le iniziative pensate per gli studenti, dunque non solo strettamente didattiche, ma anche lavorative di collaborazione con l'Università attraverso l'emanazione di diversi bandi e riuscendo così a conciliare studio e attività extradidattiche, in modo da maturare anche un bagaglio professionale per arricchire il proprio curriculum. Francesca, secondo te quali sono i tratti distintivi del percorso di studio? Ciao, io sono Francesca e sono una laureanda in Management and Governance. Maria, per rispondere alla tua domanda, secondo me ci sono anche altri aspetti interessanti relativi al percorso di studio che riguardano l'integrazione delle hard skills acquisite con le soft skills ma anche lo sviluppo del pensiero critico, infatti queste competenze trasversali tra cui ad esempio comunicare efficacemente o il teamwork sono applicabili nei diversi settori e contesti lavorativi. L'Università di Siena e la Scuola di Economia e Management offrono numerose opportunità per sviluppare queste competenze partecipando ad attività curriculari ed extracurriculari in grado di arricchire il nostro bagaglio di conoscenze favorendo il confronto tutto ciò ci permette di maturare una crescita a 360 gradi e tu Andrea se tornassi indietro sceglieresti ancora management e governance ciao ragazzi sono Andrea sono laureato in management e governance da due anni per rispondere alla domanda di Francesca, voglio dirmi che anche io alla vostra età ero molto indeciso sull'indirizzo da prendere. La mia esigenza era quella di ottenere una formazione che mi permettesse di rispondere in maniera efficace a quelle che erano le richieste del mercato del lavoro. Ebbene, Management e Governance mi permetterà di ottenere non solo tutto quello che hanno appena detto Maria e Francesca, ma anche di eh, ottenere una qualità superiore dell'offerta formativa. Non vi focalizzerete infatti su un solo ambito, ma otterrete delle conoscenze trasversali. Tutto questo infatti vi permetterà di rispondere efficacemente e prontamente alle richieste del mercato del lavoro, avrete visibilità su multinazionali leader dei vari settori e avrete la possibilità di spaziare tra funzioni diverse fra loro all'interno delle stesse imprese. Tutto questo grazie alle molteplici conoscenze che andrete ad acquisire durante il corso di studio. Quindi per rispondere alla domanda di Francesca, indubbiamente sì, è stata una scelta azzeccatissima che rifarei, e quindi il consiglio che vi do è di affrettarvi ad iscrivervi a Management and Governance perché sarà sicuramente la scelta giusta.